Salve a tutte e tutti, innanzitutto vi auguro un buon primo maggio, oggi giovedì eh, 2014. Ieri ho fatto un video e sono riuscito a caricarlo. E questa mattina apro la tele, la accendo, non è che la smonto, no, eh, la apro. La... E, e vedo le manifestazioni la manifestazione del primo maggio a roma sempre la stessa gazzarra pvp pvp le bande musicali e in quel momento stavano suonando che in prima fila tutta c'era un mucchio di musicisti C'avevano avevano tipo la gonna o il kilt Vabbè, però erano italiani, non erano scozzesi o eh, della Galizia eh, o gallesi. E nulla di nuovo perché sempre cose sensazionali le hanno fatte in tutti questi anni, da quando io ero piccolo. Sempre il primo maggio devono fare canzoni eh, cosiddette di protesta diciamo per identificare il pubblico eh, ma si trasforma in un carrozzone di piazza in una carmes in un circo io infatti pensavo che fino adesso la società moderna ci avesse una grande droga di massa eh, la religione oltre che naturalmente il calcio che è la droga che più si usa oggi per placare le masse più che la religione che già è una nicchia per pochi credenti, che oggigiorno quasi tutti sono atei, ma il calcio è diventata la, la nuova droga delle masse, il nuovo oppio, infatti si gioca di domenica preferibilmente. E io ho sempre visto molti lavoratori e lavoratrici che spendono quasi tutti i loro soldi per eh, il, il fanatismo del calcio. ma adesso vedo che anche il primo maggio è una droga del popolo perché poi salta fuori un animatore a dire e lo vedete tutti assaltati a saltare che sembrano più persone andate lì da qualche eh, movimento che non persone normali non so dei centri sociali però eh, diceva questo animatore lo vedete che noi sappiamo rappresentare eh, le vostre necessità le vostre per i vostri pensieri tutto quello che qua si canta rappresenta eh, cose della vostra vita della nostra vita sembrava un politico parlando tanto è così che avrebbe potuto essere anche un prete di un qualche culto perché tutte le rappresentazioni religiose sono eh, rappresentazioni eh, che ritraggono eventi della vostra vita della nostra vita della società io non credo molto a queste cose e poi sempre le solite stelle dello spettacolo che a volte è tutto così popolare così populistico incluso e demagogico perché sono delle stelle che non hanno nessun problema a, a raccimolare vari miliardi eh, di lire o adesso vari milioni di euro in un anno di tour e quindi che poi fanno il verso al popolo rappresentando i problemi della gente il primo maggio eh, non so io il primo maggio eh, preferirei passarlo guardando i video di travaglio piuttosto che questa demagogia gratuita perché negli ultimi 20 o 30 anni i sindacati hanno rappresentato poco o nulla ai lavoratori è inutile poi che organizzino il primo maggio L'Italia sempre, anche prima di guardare il film, mi è sembrato Matrix, perché è una finta opposizione funzionale al sistema, eh, un'alternanza che non ha servito a niente, perché in pratica si è, è clonata la democrazia cristiana nella sinistra, eh, in pratica Graz è stato il clone di Andreotti. E adesso sentire questi cantanti che dal pulpito dall'alto del pulpito e dei loro stipendi milionari si trasformano in attori del disagio eh, della gente eh, mi sembra un po strano non è questa la maniera in cui si dovrebbero trattare i problemi dei lavoratori e delle lavoratrici in italia facendo una festa eh, per perdere tempo e pensando che le canzoni aiutino a creare una coscienza migliore perché poi magari i politici, eh, vedendo come la gente sostiene certe idee, cambiano il loro modo di fare. La sinistra purtroppo non sta nelle piazze, nei cortei e nei concerti del primo maggio, eh, che sono così atti folklorici. La sinistra sta governando, adesso con Renzi, e non vi scordate che Silvio Berlusconi è il più critico di Renzi, ma è interessante come lo critica. Perché ha detto, eh, ma non è possibile, si deve calmare, sta facendo molte delle cose che se avremmo fatto noi ci avrebbero criticato. Lui è troppo estremista. Io mi sarei moderato, cioè, gli sta dicendo che è più berlusconiano di Berlusconi, ma questo non se lo dice solo la sua base o i suoi alleati, solo sta dicendo il proprio Silvio Berlusconi Moderati, perché mi stai uscendo più berlusconiano di me. Allora C'è poco da fare, poco da eh, deviarsi e credere che festeggiare nelle piazze con musica di tendenza il primo maggio sia fare realmente eh, qualcosa di utile, solo una perdita di tempo perché okay, cantano: bella, ciao, bella, ciao! Eh, sempre il primo maggio, ma sempre con le leggi che hanno sfavorito i lavoratori, di precarietà e di tutto quelle leggi le difendono la sinistra al Parlamento e nel Senato. Poi mandano i soliti eh, cantanti e organizzatori a far cantare bella ciao e a far incazzare la gente per le piazze. Ma la sinistra è molto più burocratica e tangentista o ugualmente burocratica e tangentista che la destra. Morendo la Democrazia Cristiana non è scomparsa, ma si è rifugiata nelle, nei due poli. E ora adesso più che mai è viva in tutti i settori politici, alti, bassi e in tutti i partiti politici. Quindi si è più omologata la politica che nel passato. Basta vedere che a frenare Tangentopoli e Manipolite sono stati eh, i politici. Questo travaglio lo dice. E quindi ecco a me la carmesse del primo di maggio. Organizzazioni e associazioni sindicali e di sinistra, e, e attivisti, e centri sociali che vanno lì a ascoltarsi le canzoncine e anche o bella ciao, eh, come se realmente il paese si cambia così. E poi le stesse organizzazioni che nei palazzi di potere regionale, provinciale, comunale a livello di stato nel senato nel parlamento non fanno nulla anzi si alleano con la destra per varare leggi che loro in piazza populisticamente e demagogicamente combattono quindi eh, io non ho voluto ascoltare eh, quel locutore quel eh, come dire quel presentatore che diceva vedete come i nostri temi riflettono i problemi della vostra vita ma chi l'ha detto sono fantocciate sono astrazioni in realtà eh, la sinistra già non rappresenta nulla neanche se stessa si dividono e poi ecco i lavoratori non si rappresentano in piazza ma nelle istituzioni e nei palazzi di potere lì è solo un perdere tempo un caricare la testa alla gente facendogli credere che basta dirle le cose e cantarle, ma poi che fanno i vari Renzi o Bertinotti o bersani eh, fanno lo stesso che enrico berlinguer no e allora che serve cantare in piazza a perdere tempo e poi a fare dell'industria culturale a vendere dischi cantanti milionari eh, che si vestono da straccioni che fanno che sono del popolo ma io ci credo poco a questo ci correrebbe una politica seria come nel centro e nel nord europa dove sì che la sinistra anche se non è comunista che è socialdemocratica e sinistra beh comunque bando alle ciance oggi vi volevo solo dare i miei auguri per una buona festa primo maggio festa dei lavoratori e del lavoro lavoratori disoccupati e ora a rischio di non avere più la cassa integrazione prima erano a rischio di cassa integrazione adesso questo rischio non ce l'hanno il rischio di non ricevere più una lira o un euro e festa del lavoro lavoro che non c'è o è mal ridistribuito o è nero o è precario però sono riuscito a parlare di tutt'altro ancora come la festa del lavoro sia diventata nelle mani dei burocrati tanto di sinistra come di destra eh, un opio del popolo non c'è nulla da festeggiare il primo maggio dovrebbe essere il giorno delle rivendicazioni del lavoro non della festa del lavoro come dire la sai fare, lasciamo stare che la vita bella festeggiamo che cosa dobbiamo festeggiare e eh? la classe politica che abbiamo tutta sì, come avrebbe fatto robespierre dobbiamo festeggiarla Beh, un'altra volta parlerò di un altro oppio eh, del popolo delle regioni si è molto parlato del primo maggio quasi niente ma del calcio resta ancora molto da dire. Ciao, buon primo maggio dal vostro Sant'Enchan. Magari questo video non lo vede nessuno. Io l'ho registrato solo perché sentivo di dover dire queste cose. Arrivederci.